Ciao sono tornato e per cosa lo so per cosa lo sapete per cosa Certo che non lo sapete per cosa perché io so per cosa siamo tornati Però c'è scritto in alto a destra quindi adesso sapete per cosa siamo tornati Siamo tornati però non ci siamo mai andati ma siamo tornati per giocare alle Murder Mystery e perché trema tutto il mio personaggio? Io non faccio nulla. Vabbè. Facciamo finta di niente, andiamo a giocare. Quali facciamo? Abbiamo le Assassin's awesome Creed, le Classic Double Up e le Infection versione 2. Eh, le shop. Ah, lo shopkeeper. Ciao shopkeeper. Allora, eh, andiamo nelle classiche. Vai. Clicca, vai. Non mi fa andare. Ok. Eh, master. Mi, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, non riesco a parlare. Dicevamo: Murder mister. Mister Murder mystery Classic. Andiamo. che okay. Andiamo, Mena, non perdiamo dieci anni. Ah, ok, c'è il tempo. Vai, facciamo questo parkour. E eh, appunto, sono caduto. Aiuto. Ok, sono un innocente. Allora, vediamo un po'. Mi dovrei nascondere. Cerchiamo un pochino. Ma perché apri delle botole? Che fastidio! Mostri perché, perché aprite le botole? No No Fuggi Fuggi <ride> Ho sentito un brutto suono No no no no no Oh madre di dio Ok Forse non ero Dopotutto Lei un murder Non credo Non credo sia un murder Aiuto No c'è passaggio qui dentro No Non mi posso nascondere Io dove mi metto maledizione Ma dove mi posso mettere uh. So good questo posto Cioè non è sto granché Però è bello No Prossima partita Sono di nuovo un innocente Allora vediamo un po' Allora, qui c'è la zona con il Nether. Mi prendo... No, ok. Ah, no, no, no, no. tu, tu mi fai paura. Ah, non sembri bravo. Tu sei bravo. Anche tu un innocente? S credo anche lui sia un innocente. Allora, andiamo. Ok, lingotti d'oro, lingotti d'oro. Questo qui non mi sembra tanto bravo. Io me ne vado. Uh, tu, tu, tu, no, tu nemmeno, cioè, ciao, io me ne vado da solo, non, non voglio stare con voi, grazie Ok, allora uh, Un altro pezzo di oro Però non ci sono quelle cose che ti danno i premi, cioè, nel senso, le cose che ti danno le cose Va bene, le le cose che ti danno le cose! E io ancora devo capire perché il mio personaggio si sta muovendo quando zoom. Ok, non lo fa più. Perfetto. Allora, eh, Allora, siamo rimasti in 13. Però il problema è che io non sto facendo nulla. Non c'è nessuno. Allora, Ok. Ho sentito dei suoni di arco, tipo, di freccia. Eccola qua, eccole qua tutte le persone. Cos'era quel suono? Quel suono mi faceva altamente paura. Io me le... Allora, vediamo un po' la mappa. Di qua, di qua, di qua. Ok. Di qui ci dovrebbero essere persone, magari... Uh, passaggio segreto. Vediamo un po' qui. Tu... Prossima partita. Eh, ok, un deserto rosso. Ma non okay. Io voglio capire come mi dovrei nascondere in questa mappa? Che è attraverso tutte le volte che ho giocato, dove mi dovrei nascondere? Dato che non c'è mai un posto dove nascondersi, mi metto qui in acqua. No, scherzo, perché non c'è. Il detective è stato killato, è Stato ucciso. Ehm, uh -huh. Abbiamo vinto Tre partite Una vinta Mamma mia incredibile Mua, Perfetto, Ok dicevamo Prossima partita Ok allora vediamo qui. Ho visto un tizio Ciao tu bellissima Ma tu hai la skin simile alla mia Ciao bellissima Mi vuoi sposare Di nuovo è innocente ma io mi sono rotto di essere innocente! Basta! Ma voglio morire! Aiuto! Che succede? Mi sono incastrato! Nooo! Che è successo? Sono un mar Che sta succedendo? Aiuto! L'unica volta che sono un marder! Mi baggo nella porta! Allora... Bisogna chiarire una cosa! L'unica volta, l'unica, l'unica su tipo 6 o 5 partite che ho fatto l'unica volta in cui sono stato Marder. Eh, mi sono buggato e quindi niente. Eh, dobbiamo fare un'altra partita, però. Guardate adesso, ho la Marder chance, la possibilità di diventare Marder all'1%. Infatti, innocente. Andiamo. Allora. La mystery potion Uno di gold Un oro Eccola qua Perfetto Vai Prendiamo questa mystery potion Prendila Cos'è? Ah me la devo bere così a caso 20 secondi di vincibilità Bello schifo Ehm. Andiamo C'è qualcuno Lei Lei ammazza tutti Lei è la kill L'equilurze, le, Leland, Kirle, <ride> Ah, detective, finalmente. Quindi adesso sono il detective. Vediamo se riesco a fare qualcosa di decente nella mia stupida vita da ignorante. Quindi adesso prendiamo il nostro bellissimo arco in mano, Mani in alto, Mani in alto, dimostrami che sei innocente. Va bene, sei innocente Andiamo avanti Dopo aver confermato che lui è innocente Ehi Atteggiamenti sospetti Ehi, ehi, mani in alto Tutti Uno alla volta, mani in alto Siete sospetti Tutti Uno per uno, tutti sospetti Tu sei sospetto Vi ammazzerò tutti Allora partiamo da te Pezzo di legno Ti... Allora voi tutti siete innocenti a quanto pare Tu Sembri mm. Guarda Non so se fidarmi di lei Lei l'ammazzerò è lei? È lei? È lei? Ne sono sicuro? Ne sono sicuro? È lei? Sicuro? Sicuramente. Guarda, ci scommetto quanto. Tutto quanto ci scommetto. È lei, secondo me. Ok, se n'è andata. Sicuramente perché. Sarebbe già venuta incontro. Se... No! No! No, non ci credo! E eh, vabbè, eh, capita. Eh, vabbè. Perfetto, yeah, abbiamo finito. Oddio, abbiamo finito finalmente di giocare a questo gioco incredibile. Marder con la mia skin tremolante, che c'è un casino. Ciao!